Siamo già d'accordo con, eh, con i due relatori, invertiamo l'ordine dei, dei prossimi due relatori e quindi tocca a Piero Atanasio, dottor Piero Atanasio, che porterà la voce della principale associazione categoria del settore editoriale. Quindi diciamo eh, è, è assolutamente in, in coda, eh, logicamente collegato all'intervento precedente, per eh, quindi lui per AIE, per associazione italiana editori. Attualmente è responsabile dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e Legislativi, eh, dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e Legislativo, nonché responsabile dell'area Ricerca e Sviluppo e dell'area Progetti Europei. Il suo titolo, in teoria pensato per essere l'intervento finale, è Conclusioni da non giuristi. L'Associazione Italiana Editore si confronta. Quindi comunque sono delle conclusioni. Ricordiamoci che poi c'è ancora l'intervento di Rossana Ducato, che aggiungerà un pezzo molto importante, che è quello del test in data mining. Prego. Eh, sì, mi, di, mi dispiace di dover fare questo passaggio. Purtroppo ho un treno, poi il successivo mi porterebbe davvero a mezzanotte a casa su un interregionale. <ride> era, un po', era un po' troppo. Eh, ringrazio comunque la, la, molto la, la, eh, la professoressa Federica per questo invito. Eh, anche per la responsabilità che mi ha dato delle conclusioni, che è sempre una responsabilità complicata. Io non ho preparato le, delle slide, proprio perché volevo rispondere esattamente alla, alla richiesta, di provare a trarre delle conclusioni, che non è facile, poi man mano ho preso un sacco di appunti mentre gli altri relatori parlavano. Eh, non è facile, ma ci provo lo stesso. Io nel titolo, hai detto, sono un non giurista, però... Non, Vorrei anche dire che cosa sono, sono un economista, un economista che si è occupato molto di tecnologie. Ho scoperto che il professor Ricolfi mi conosceva come tecnologo, cosa che io non sono, ma mi sono tanto occupato di tecnologie negli ultimi vent'anni, direi almeno. E, e ovviamente sono di parte, io eh, lavoro per l'Associazione Italiana di Editori Cugino di Galimberti, eh, cioè siamo, siamo editori di libri, no? non sono della FIEG, che è la rappresentanza invece degli editori di giornali. Eh, allora, volevo dire qualche cosa che, eh, che mi ha, che mi ha stimola, stimolato la, uh, la presentazione, in particolare in, in, in primis del, del professor Ricolfi. Il... Una piccola parentesi e poi vado più sulla sostanza di altri aspetti. Una piccola parentesi sull'articolo 6 che aveva citato, che è quello sull'eccezione a favore delle biblioteche, che effettivamente questo incrocio di, eh, di, di eccezioni eh, può destare delle problematiche, può destare delle problematiche anche perché poi lasciando dei, dei, un, un po' di vago nelle interpretazioni non è, non è mai una cosa, per, per gli operatori non è mai una cosa molto molto piacevole perché poi si possono avere interpretazioni diverse, bisogna andare davanti ai giudici, pagare gli avvocati, queste, capisco che ci sono molti avvocati magari che invece questa cosa amano, però il, da, dalla, parte, dalla parte degli operatori invece questo è meno, è meno gradito. E, peraltro c'era da diversi anni un accordo tra l'Associazione Italiana di Editori e l'Associazione Italiana di Biblioteche che proprio voleva regolare questo aspetto, ancora prima della perché eh, della, mh, di questa direttiva, perché l'Italia non aveva attuato eh, per intero alcune alcune eh, un'eccezione che è prevista invece dalla direttiva del 2001 che consente di regolare meglio questo aspetto. Noi avevamo trovato un accordo su queste cose, non sto a dirvi nei dettagli contenuti, purtroppo, però non è non è mai troppo tardi, come dire, è una delle prime delle sfide da cui eh, che dobbiamo che dobbiamo avere. Però parliamo invece di altri di altri aspetti che attengono più direttamente alle te tecnologie. Eh, ho trovato molto precisa la ricostruzione del, pro del professor Ricolfi quando parlava degli interessi in gioco eh, e, e anche quando nella catena ehm, eh, autori, creatori, eh, industria, utilizzatori, si era poi soffermato su una su quella che è la novità degli ultimi anni, quella che ha poi diviso l'industria. L'industria, mentre prima era un'unica cosa, un'unica tipologia di, cioè con interessi convergenti, eh, poi non lo è più. Allora, qual è la ragione ultima, del, vorrei aggiungere due parole, sulla ragione ultima di questa novità, cioè che non è né la digitalizzazione di per sé, né internet di per sé, ma è appunto il, il tema di una economia fondata sui dati, come ci ha molto ben illustrato il, il professor Mazziotti. Cioè, il Jean Tirol, che è un premio Nobel dell'Economia, che ha fatto analisi di queste cose da, da un po', parla, parlava tradizionalmente. Già c'erano degli scritti di Piccara addirittura degli anni '60, e parlava tradizionalmente di eh, economia eh, di, di mercati, eh, two side market ma insomma il, um, due, con due facce che erano la vendita dei contenuti e la pubblicità finché però erano questi c'era una coerenza ancora cioè il, il, il, il produttore di giornali e l'editore di giornali e l'edicola avevano lo stesso interesse a vendere il giornale il, il libraio e l'editore lo stesso ma anche il broadcaster che dava gratis l'accesso ai contenuti e quindi non è il gratuito di per sé che che modifica questo, questo aspetto aveva lo stesso interesse perché erano tutte economie basate sull'esclusività dei contenuti però il, il tema non è un'esclusività contro una non esclusività e il dibattito attuale è fra due esclusività anche questo ben illustrate dal, dal professor Mazziotti. cioè il l'esclusività sui contenuti contro l'esclusività, vorrei dire, sulle relazioni sociali che sono generate dalla, dalle piattaforme, perché c'è quegli aspetti che sono stati pure evidenziati di effetti di rete e eh, eh, eh, tendenza di tipo monopolistico sulle cose. Per cui è questa la ragione per cui è entrato in crisi il, il, questo sistema. Come ha reagito questa direttiva? Ha reagito... Io ho partecipato, io lavoro su questa cosa della direttiva, all'epoca non ero responsabile di tutti i rapporti istituzionali, ma solo di quelli europei. E quindi ero, sono stato impegnato sulla direttiva quando da economista eh, guidavo un gruppo di lavoro della, della Federazione Europea degli Editori, sulle, quando c'era da fare gli studi di impatto della direttiva. Quindi parliamo di sette anni fa, quindi dopo sette anni qualche cosa ho imparato. Allora, e ho seguito ogni singolo passaggio ovviamente da allora. E, e la direttiva è ovviamente frutta di compromessi, eh, frutta di compromessi, di dibattiti a volte feroci che porta che delle volte sono dei buoni compromessi, delle volte sono delle, delle accozzaglie. Questo capita quasi sempre: perché poi, eh, come dire, i, i sistemi democratici di fronte al digitale sono imperfetti, ma preferiamo tenerci dei sistemi democratici, comunque, sì, comunque sia il, il livello di imperfezione eh, che hanno. ehm allora, qual è il tema vero di questa, dicendo al di là del de, de, de molto dibattito che è stato fatto? È un tema, è il tema della responsabilità. Allora, il bello della parola responsabilità italiana è che, ha un, che significa sia responsabilità sociale che responsabilità legale. In inglese si chiamano responsibility and liability. Sono due, due cose diverse e, e forse anche per questa questione linguistica, eh, non, delle volte non... non eh, finiscono per non coincidere, però è la responsabilità sociale delle piattaforme che era il vero punto nodale, alla quale non seguiva una responsabilità legale. Ma questo era per un buco normativo creato dalla direttiva commercio elettronico, non ci trava niente né con i principi generali del diritto d'autore, né con, ehm, che si è detto per inciso, io parlo sempre di diritto d'autore, mai di copyright, nemmeno per isbaglio. perché... Il diritto d'autore non ha a che fare con le copie, ha a che fare con gli autori. Eh, questo è una. Poi, tra l'altro, ci sono anche bellissimi giochi di parole che si possono fare autos fight. In inglese può significare con il genitivo sassone il diritto d'autore, ma anche eh, l'autore ha ragione. Che, che è una, una bellissima. Un bellissimo gioco. Ehm, quindi, eh, dicevo. C'è un tema di responsabilità, c'è un tema di responsabilità sociale legata a, un, che, per la, a fianco della quale si cercava di avere una responsabilità legale. Tutto il resto è, è, è una conseguenza, cioè è esplicito, è vero, nella, già dal memorandum eh, di illustrazione della, della Commissione Europea, la finalità, se così dire, pro-competitiva della, della direttiva, cioè... Lo stesso fatto che si parla di value gap, che si parla, se leggete l'introduzione all'articolo 15, all'articolo che riguarda i giornali, seguiva esattamente il discorso, il discorso del, di, di Galimberti, proprio proponendo il diritto d'autore come strumento per regolare il mercato, per aumentare il livello di concorrenza nel mercato, che è una cosa rispetto alle origini del diritto d'autore rivoluzionaria, perché il diritto d'autore proprio perché fornisce esclusive, e fornisce delle occasioni di monopolio su singolo contenuto, però eh, ci insegna mh, la storia dell'economia già da, da, da, dal primo dopoguerra, che esistono i mercati cosiddetti di concorrenza monopolistica, tipicamente questo è uno, dove l'esclusività su una mh, molteplicità di contenuti, però sono in concorrenza tra di loro può essere, di, o di beni, eh, può essere una delle modalità, anzi è forse la modalità più frequente nei mercati moderni. Per garantire la concorrenza, allora, tutto questo poi, però, aveva delle, delle problematiche, che sono delle problematiche tecnologiche. Sono state giocate. Io ho partecipato, lo dico senza vergogna di questa parola, che sono in Italia a, a connotazioni negative. Ho partecipato da lobbista tutto questo, a tutto questo ragionamento, con lobby molto più potente delle nostre, proprio perché la quantità di quattrini in gioco. Si calcola che il i GAFA, come vengono chiamati dai francesi, cioè Google, Apple, Facebook e, e um, Amazon. Io li chiamo Lady GAFA, che mi piace il mio, perché mi lo trovo più divertente. Sono, ehm, eh, hanno investito diverse centinaia di milioni in lobby di Man Bruxelles per questa, per questa direttiva. Noi, andavo io con una mia collega giovane, eh, le, qual, quando riuscivo a pagarmi l'aereo a parlare con la gente, questo era il... Il, il confronto e così come altri miei colleghi e soprattutto delle, delle associazioni dei paesi più grandi d'Europa quindi c'è stata una informazione sulle tecnologie piuttosto piuttosto eh, parziale in particolare nel, nel, nel dibattito fortissimo che c'è stato sui filtri eh, i filtri automatici eh, venivano eh, presi come esempio per cui non si poteva fare questa direttiva perché avrebbe limitato la libertà di espressione. Il problema è che però non si legava questo ragionamento, che è un ragionamento tecnico alla, al, mh, agli aspetti più economici allora i filtri automatici io ho lavorato su queste cose sono, si possono fare di due tipi non c'è bisogno di mettere una soglia per cui una cosa o è sì o è no si può mettere una soglia intermedia e poi si chiede a una persona di controllare qual è la la, uh, se è sì o no che deve andare in rete questa cosa è assolutamente fattibile comporta un aumento dei costi de, dei caffè. allora l'aumento dei costi delle piattaforme è quello che veni, eh, volevano questi evitare sostanzialmente adesso siccome poi come è stato detto qua non pagano le tasse avrebbero dovuto siccome poi soprattutto in, in ambito testuale che è quello che a noi interessa avrebbero dovuto assumere anche delle persone che conoscevano la lingua quindi dovevano avere anche degli impiegati italiani tutto sommato avere meno profitti di questi e un po' più di lavoratori in Italia a me tutto non, mi se non sembrava una, un obiettivo così disdicevole però è stato un tema che non è, non è stato particolarmente toccato cioè il fatto che questi sistemi di intelligenza artificiale possono essere calibrati con un successivo intervento umano quando ci sono dei dubbi e allora questo aspetto... Questo aspetto è un aspetto cruciale che non è stato portato proprio per una difficoltà, ma non in italiana, questa è una difficoltà veramente nel dibattito internazionale che dipende dalle simmetrie informative sui mercati. Adesso nel nostro mondo dei contenuti, gente che ha seguito l'evoluzione tecnologica di queste cose non siamo in tantissime, io pochetto sì, però non sono sicuramente un grande esperto. Eh, però il, questo, questa simmetria informativa è, è un tema particolarmente importante. Ci apre a sfide da raccogliere, come era sfide da raccogliere nel titolo, che sono sfide sulle tecnologie. Sono su, sfide sul misto di tecnologie normative. Eh, sempre in un, Gian Tirolo scrive un articolo all'inizio del 19, eh, bellissimo, di, non, divulgativo neanche di questi complicati da legge, si chiama Regulating, Regulating the Destructors: cioè, eh, che, che spiega come nessuna politica oggi eh, può essere singolarmente presa, eh, efficace. Per modificare questo quadro, cioè non basta le norme sul diritto d'autore per modificare, ho paura, scusa se, se vado. Non bastano le. C'è bisogno, dice Tirol, di, di politiche che riguardino di quattro aspetti che lui cita. Il. Uno è il, eh, ovviamente le politiche pro concorrenza, le politiche della concorrenza. L'altro è le politiche sui dati, il GDPR, eccetera. Il terzo è la politica fiscale per le ragioni note. La quarta è le politiche del lavoro, sul caso Amazon è particolarmente delicato proprio su questi aspetti. In realtà la politica del diritto d'autore è andata esplicitamente in, quelle, eh, in, in questa discussione Personalmente ritengo che la politica, ed è questo un ruolo precipuo dell'Europa a mio avviso, eh, che però può essere declinato anche a livello di stati membri, alcuni stati stanno investendo su questo, la politica è quella delle, anche dell'innovazione che è molto importante, cioè sostenere l'innovazione in questi ambiti. In quali ambiti? Allora, la direttiva dal punto di vista tecnologico, se non la legge dal punto di vista tecnologico, eh, propone un tema, che è il tema dei dati sui diritti, eh, che è molto evidente in almeno cinque articoli. Quello che riguarda l'eccezione educativa, che dice le licenze devono essere provvisibili. In Italia è stata inserita anche la possibilità che la licenza possa prevalere sull'eccezione, ma devono essere visibili. Significa che ci devono essere delle informazioni, devono essere ben gestiti i dati, le informazioni sui diritti. Quello sulle, eh, sulle eh, opere fuori commercio quello che prevede un meccanismo di gestione di informazioni piuttosto complesso, che non sarà facilissimo da implementare. Io mi sono particolarmente occupato ai tempi delle opere orfane di sviluppare tecnologie su questi aspetti. La, quando l'abbiamo finito di sviluppare abbiamo proprio detto, chiaramente, che questo servono tanto per le fuori commercio, ma molto meno per le opere orfane, eh, per una serie di ragioni che non si sto a dire. Eh, noi abbiamo fatto le tecnologie per... Del, della, della Bibliothèque Nationale de France, quando hanno fatto il loro, il loro progetto Relief, che era un progetto sulle, eh, sulle, op sulle opere fuori commercio. E la stessa eh, norma sulle standing collective licenses prevede problematiche di gestione. Sembra che nell'ultima bozza ci sia un articolo, io quello, quello che ho letto è scritto malissimo, però questo è un altro discorso, <ride> però ho visto che c'è un tentativo di fare. Dell'estetico di introdurre l'estetico dei in Italia, ci bisognerà però una. Solo però per gli più compensi di cui parlava. Sì, appunto, è una delle ragioni perché ho scritto malissimo, ma è scritto male anche su altri paesi. Esatto, sono convinto anch'io. Era fra i motivi che si nel il malissimo. Però è un'altra delle sfide da raccogliere, quella delle licenze collettive stese Io sono, sono particolarmente convinto. Ehm, sul Tdm mi dispiace di parlare prima dell'altra dell relatrice eh, perché c'è una eh, c'è la, la parte di possibilità di eh, riservare i diritti da parte degli autori che deve essere fatta anche eh, e probabilmente in maniera prevalente attraverso dei meccanismi machine readable dice la direttiva quindi eh, con delle uso, uso delle tecnologie in questo momento c'è un gruppo W3C, cioè dell'Organismo di, go di Governanza di Internet, è un gruppo di lavoro che sta definendo dei protocolli su, su questo gruppo, peraltro la cui cocero è la mia collega Giulia Marangoni, per dire che ogni stando in italiano è qualcosa di buono, siamo capaci di farlo a livello internazionale, eh, e che sta stabilendo dei protocolli per far sì che sia semplice per chiunque, con poche righe, di con un piccolo script nelle proprie pagine, eh, comunicare dei diritti. E quindi riservarsi i diritti. Su questo aspetto della riserva dei diritti nel, nel TDM viene sempre visto pensando ai grandi editori che si riservano i diritti, limitano i sviluppi, eccetera. In realtà è una delle problematiche che può mettere in gioco alcuni aspetti della gestione dei dati, perché quando io... I, i, pro, I prosumers, cioè col, coloro i quali fanno, diciamo quelli che autenticamente fanno user generic content, mi è piaciuta la distinzione, però qui sto parlando di chi è autenticamente un, un, un, un creatore di contenuti. Sono in primis autori a quel punto, però da queste norme rischiano di non essere per niente tutelati proprio per questa ragione. Ci sono delle problematiche che. Di, di, non, di obbligare le piattaforme a non legare la concessione dei, del loro sfruttamento dei dati alla, alla, alla fruizione del servizio, per esempio, cose di questo tipo. Eh, infine, i dati, effettivamente la vera sfida, la vera sfida che già si sta giocando sul DMA, perché ci sono alcuni articoli sui noti su, con una terribile espressione, eh, no your business, your, your business customer, qualcosa di questo genere, che che dicono che le piattaforme devono passare alle aziende per cui fanno marketplace e delle informazioni eh, però ancora limitate io credo che questo è la vera sfida per il futuro credo che ci sia spazio quando si discuterà di intelligenza artificiale anche al Parlamento europeo all'inizio del prossimo anno per fare delle buone cose probabilmente io sto cercando di organizzare un seminario per i parlamentari europei proprio per la difficoltà del tema c'è cioè un professore italiano eh, è eccezionale a che, che è un informatico che si sta occupando per anzi un fisico di origine ma poi che sono i filosofi della scelta e poi oggi un informatico che si occupa di intelligenza artificiale si chiama Nello Cristianini vi consiglio di leggere le cose che sta scrivendo lui lavora a Bristol e ha un insier un, un europea research, research Council project su questi temi e, davvero questa dell'intelligenza artificiale, dell'economia dei dati, della politica di concorrenza che tengano conto di questo, quello che è diventato oramai un three-size market, cioè non più solo vendita di contenuti e vendita di eh, eh, pubblicità, ma soprattutto vendita di dati, vendita di dati attraverso le profilazioni. Eh, questi three-size market devono trovare nuove forme di regolazione adesso siamo ancora all'inizio abbiamo davvero tante tante tante sfide ancora da raccogliere grazie